Vai Tranquil, tranqui, tranquilli Non sei capace di fare una capolavoro. Siamo davanti ai cancelli della Inse, dopo l'avvertenza con cui avete mantenuto l'occupazione qui nel 2009 vi ritrovate davanti ai cancelli. La vicenda parte praticamente da marzo, quando Camozzi ha deciso di iniziare la, la cassa integrazione straordinaria per un anno per un piano di risanamento. Strada facendo ci siamo ridotti oggi che vuole smontare i macchinari, parte dei macchinari più importanti, tra cui oggi proprio dovrebbe iniziare a smontare una lesatrice molto importante della nostra, della nostra azienda. È da marzo che siamo in cassa integrazione, tra l'altro una cassa integrazione che per noi e per la stessa fiomma era stata dichiarata illegittima, perché comunque noi abbiamo lavorato fino a dicembre, a Natale, con le commesse, le commesse ci sono sempre state, è stata una manovra preventiva, calcolata, per... Uh, lasciarci senza lavoro dentro e pensare di poter fare senza lavoro quello che voleva all'interno dell'azienda. La, la guardi il lavoro, che faticare! faticare, troppo, eh. no, faticare. Quali erano gli impegni che Camozzi aveva assunto nel 2009? Innanzitutto doveva assumere da 49 che eravamo nel 2009, dovevamo essere adesso circa in 100 persone. Doveva sistemare dentro l'azienda, doveva sistemare le macchine, doveva fare gli uffici direzionali e tutto quanto dove ci sono adesso gli uffici tutti smantellati. Praticamente non sta mantenendo quello che aveva promesso e firmato davanti al prefetto davanti all'istituzione nel, nel 2009, quando ha comprato l'azienda praticamente per un, un euro in una manovra dello Stato, perché non dimentichiamoci, noi era ad agosto e c'erano quattro nostri colleghi sul carroponte. A quell'epoca nessuno era più padrone, noi eravamo senza direzione, senza padrone, e Camozzi è praticamente come se l'avesse vinta all'asta a un euro nel 2009 voi avete combattuto per mantenere qui la produzione perché qui ci sono dei macchinari che sono unici in italia come aveva detto lo stesso Camozzi quando l'ha cioè comprato ha detto che comunque erano macchine di elite che potevano produrre era un fiore all'occhiello della meccanica italiana Sicuramente il posto di lavoro bisogna difenderselo, quindi al di là di, della situazione in cui ci si trova so che è difficile perché eh, quando manca il salario, lo stipendio è difficile poi andare avanti, però anche, bisogna farlo. Anche perché noi stiamo lottando comunque per, eh, perché Camozzi ha avuto il terreno a un euro, cioè le istituzioni gliel'hanno regalato. E a questo punto qua non vogliamo che comunque lui goda di, di un regalo che è stato fatto e noi con la lotta che abbiamo fatto nel 2009 cioè adesso praticamente ci fermiamo sì, poi... per cui eh, mi sembra anche giusto che Camozzi eh, nel caso che volesse chiudere lo stabilimento prenda tutto quanto e se ne ritorna a Brescia perché gli impegni che aveva preso erano sì. questi che, lui se non, se non riusciva a terminare quello che aveva gli accordi che avevano preso nel 2009 lui se ne doveva tornare a Brescia e lasciare qua tutto quanto com'era a questo punto qua lui se ne prende se ne torna a Brescia e lascia qua tutto terreno di 30 milioni che gli hanno regalato ciao ciao, ciao. No, non è trino si lo so sono è già sceso ah. ma ho già detto ah no no oggi là sto aspettando ho chiamato i miei titolari sto aspettando la chiamata dove devo andare cosa devo portare via? devo portare via due, due piani della de fonderie nuora ah si ho tirato